Ciao sono Luca di Mr. Gadget, nelle ultime due settimane ho provato molto intensamente iPhone 11 Pro Max, vi racconto com'è andata. Ho voluto aspettare un paio di settimane prima di proporvi un video di iPhone 11 Pro Max perché ho voluto davvero utilizzare in modo intenso tutti eh, i suoi diciamo tutte le sue nuove caratteristiche e soprattutto eh, verificare quale impatto ci fosse con iOS 13 su un nuovo iPhone. Eh, a distanza di queste due settimane vi posso dire che eh, questo è un prodotto molto soddisfacente in eh, molti dei suoi aspetti, forse esistono due o tre dettagli per cui eh, potrebbe sicuramente migliorare. Non cercherò di convincere voi che siete appassionati di Android eh, ad affezionarvi ad un telefono come quello di iPhone che per molti di voi potrebbe essere un po' troppo rigido no? nella sua eh, gestione e poi soprattutto nel suo ecosistema, ma per coloro che eh, hanno sempre usato iPhone questo è davvero un passo avanti importante. Comincio con il eh, design, se ne è parlato tantissimo no? di questa finitura opaca con una parte invece lucida intorno alle eh, fotocamere. Diciamo che mi sono abituato piuttosto velocemente a questo eh, design e oggi mi fa quasi un po' strano no? comparare invece eh, il vecchio iPhone lucido e tutto sommato mi sono abituato anche alla posizione del eh, simbolo della meletta, eh, della mela morsicata di Apple eh, in una posizione inferiore. Questo Nucleo delle fotocamere è sicuramente molto importante per Apple, quando si apre la scatola è la prima cosa che compare, il telefono proprio è posizionato in modo che si veda immediatamente il triplo nucleo della fotocamera. Sulla parte frontale nulla da dire, il telefono è identico a se stesso, non, è difficilissimo, quasi impossibile riconoscere eh, iPhone 11 da iPhone XS eh, Max. D diciamo che da questo punto di vista ci aspettiamo probabilmente eh, miglioramenti il prossimo anno, siamo al terzo anno più o meno con lo stesso design, il prossimo dovrebbe essere quello dei grandi cambiamenti. Il dettaglio che diventa subito molto percepibile di questo telefono è il peso perché più di 220 grammi diciamo che sulla mano si fanno sentire e non vi nasconto che mi sto un po' allenando a, questa, a questo utilizzo di una sola mano con il telefono. Ecco a proposito, l'utilizzo con una sola mano di iPhone 11 Pro Max, così come era per iPhone X Max, è un po' complicato, Insomma, bisogna avere una capacità di muovere il pollice superiore secondo me, eh, alla media per riuscire ad usare questo telefono con eh, una sola mano supplisce però insomma questa difficoltà il fatto che tutto sommato molte cose si possono fare con Siri e con la voce ci sono delle novità importantissime eh, introdotte da iOS 13 e tra queste il fatto che non ci sia più il eh, 3D touch devo dire che con la nuova funzionalità per cui su qualunque iphone eh, premendo a lungo si ottengono delle scorciatoie per le eh, singole applicazioni tutto sommato non fa sentire tanto eh, la mancanza del eh, 3d touch migliora tantissimo il display questo è un dettaglio secondo me eh, veramente impressionante è vero c'è il notch che a molti di voi potrebbe non piacere, però guardate che la luminosità, eh, la lucentezza, il contrasto di questo eh, display sono veramente da competizione. C'è un piccolo problema però eh, che dipende da una incompatibilità tra software, quando si guarda eh, YouTube purtroppo si possono guardare solo video in Full HD, non si può andare ad una definizione superiore proprio perché insomma Apple e eh, YouTube si litigano un po' il tema eh, dei codec utilizzati per la riproduzione di video. C'è un altro dettaglio che non è indifferente soprattutto per la categoria di questo prodotto che è quello del refresh rate del uh, display, mi sarei aspettato un refresh rate più alto, stanno arrivando prodotti adesso di alta gamma eh, con una velocità di refresh molto elevata, difficile dire che sia una funzione fondamentale, sicuramente è un accessorio di cui si può fare a meno ma quando ci si abitua a telefoni come ad esempio OnePlus 7 Pro che ha un refresh rate molto alto poi tornare indietro fa notare la differenza negli scattini nella velocità delle animazioni. Ancora una volta un dettaglio che non è essenziale nell'uso del telefono ma che tutto sommato eh, ha un suo perché. Uno dei punti di miglioramento impressionanti di iPhone 11 pro nella sua versione normale e anche nella versione max però diciamo che la vera differenza si vede soprattutto nella versione max è la batteria no? sappiamo che ci sono quasi 4000 mAh della batteria è una delle ragioni per il peso di cui parliamo prima io arrivo a sera con un uso tutto sommato normale del telefono con almeno il 40% di batteria residua e se lo uso veramente tanto tanto tanto arrivo tutto sommato con una batteria che ha un'autonomia residua di circa il 20 mai successo una cosa di questo genere con un iphone eh, prima d'ora dal punto di vista della batteria tanto l'ottimizzazione del processore a13 eh, bionic poi ne parleremo eh, quanto il fatto che ci sia una capacità superiore insomma la miscela di queste due cose ha portato ad un'autonomia veramente da eh, competizione eh, non vi servirà assolutamente più il tema eh, della eh, diciamo di riportarvi indietro battery pack ogni 2x3. C'è una novità anche per quanto riguarda la carica della batteria. Sappiamo che eh, la batteria wireless, cioè la ricarica wireless rimane a 7 W e mezzo, dentro la confezione adesso finalmente c'è un caricabatterie con eh, una eh, capacità superiore, quella di eh, 28 eh, watt C'è anche la ricarica della batteria intelligente, per cui viene usata la velocità elevata eh, di ricarica fino ad arrivare ad una certa percentuale, poi c'è una ricarica con eh, velocità eh, normale fino all'80%, a quel punto la ricarica viene eh, interrotta e riprende solo in modo intelligente quando state per eh, cominciare ad utilizzare nuovamente il telefono, è quello che abbiamo visto anche su alcuni telefoni di Sony eh, in passato, diciamo che è un modo per preservare la batteria più a lungo. Apple ha dichiarato in modo molto chiaro che eh, non usa vattaggi più alti per salvare la batteria nel eh, lungo periodo. Tutto sommato con 30 minuti di batteria si va oltre il 100, 50% di ricarica e quindi credo che eh, si possa essere eh, più che soddisfatti dal punto di vista dell'autonomia. Fotocamera, ecco le tre fotocamere eh, hanno fatto molto discutere, eh, molti hanno ad esempio preso i soli 12 megapixel come eh, un tema che eh, poteva essere problematico, io vi dico che queste fotocamere sono veramente eccezionali. Eh, L'uso dell'intelligenza artificiale nella fotocamera è addirittura eh, superlativo per alcuni aspetti, ma ci arriviamo tra eh, un attimo. Intanto vi dico tre sensori da 12 megapixel con una taratura del colore perfetta eh, tra i tre diversi sensori anche con un'apertura diversa c'è cioè praticamente un passaggio invisibile da una fotocamera all'altra mentre spesso con altri prodotti sul mercato vi rendete conto di quanto eh, voi passate da una eh, fotocamera all'altra in questo caso sensori con tarature dunque eh, perfette purtroppo la qualità delle immagini spesso non si riesce nemmeno a gustare fino in fondo perché la stragrande maggioranza dei browser eh, non vi fa vedere eh, la gamma di colori completa e quindi non si la possibilità di gustare la forza, la capacità di iPhone di scattare fotografie davvero eh, molto belle. L'uso dell'intelligenza artificiale viene messo in pista in particolare quando si usa la modalità notturna, qui la modalità notturna non si può selezionare eh, manualmente ma interviene automaticamente, una volta che interviene poi si può scegliere quale taratura utilizzare, ma la cosa eccezionale è vedere come lavora eh, l'intelligenza artificiale, perché se io scatto una foto in un ambiente buio viene elevata la luminosità di tutto l'ambiente, ma quando scatto la foto ad una persona in un contesto buio, ad esempio vicino ad un monumento, viene elevata la luminosità solo della persona e tutto il resto viene mantenuto con una luminosità, eh, diciamo, naturale. Certo, eh, molti di voi potrebbero preferire gli scatti di Huawei P30 perché in effetti hanno un effetto almeno all'occhio, cioè danno un risultato molto più eclatante, iPhone e Apple in generale preferisce sempre delle foto con luci più naturali. Devo dire che io eh, gradisco molto questo tipo di approccio in cui il colore che viene catturato in fotografia è lo stesso che vede il eh, mio occhio. 12 megapixel dunque anche sulla fotocamera anteriore, eh, tra l'altro quando non si gira in HDR eh, tutte le fotocamere sono in grado di girare eh, con 4K e 60 frame al secondo e il risultato dei videoclip è semplicemente straordinario non c'è nessun altro prodotto che sappia eh, girare video di questa qualità eh, sottolineo tra l'altro anche l'utilizzo della stereofonia nella registrazione dell'audio che ha eh, un risultato finale eh, molto bello. Provate a dare un occhio a questo video, allora, Luca. Allora. Luca Luca Luca Luca. Dica. Ti sei preparato per mille chitarre in piazza? La chitarra. L'hai presa? C ho qua gli strumenti per mille chitarre in piazza. Ma ho portato il mio kit eh. per mille chitarre in piazza. Sono Lo pronto. Sei? Apro il kit del partecipante a mille chitarre in piazza. E guarda, ho, ad esempio, la maracas, no, no, non servono non Mille è... chitarre in piazza Mille chitarre in piazza è una maracas No, via la maracas no, eh, allora via. Ho i legnetti, però posso accompagnare con i legnetti No, c'è cioè, nel senso che No, niente legnetti no. Non no. è Mille chitarre in piazza no. è due. Eh, mille legnetti. chitarre in piazza Monza Però potrei anche stupirti con Cioè Campanello. Cioè, cioè questo, questo non so. l'hai rubato, perché questo è rubato poi, so, Secondo me l'ho rubato casa. in chiesa, <ride> no, no, questo è cioè quelle robe attaccate tipo. L'ho rubato in chiesa, sì, questi. Vabbè. Eh, la chitarra oppure ho oh, il colpo di grazia, cioè, ho il colpo cioè, fenomenale. Ah, questo l'hai rubato quando veramente la bicicletta. Quando, quando tutti suonano, cioè, voglio dire: so, eh, blocchi azzurri e tuoi. Allora, cari radioascoltatori di Radio Number One, domenica quando verrete a trovarci a Monza o Monza preferisci? È come voi, come, come preferisci. volete voi, non c'è problema. Portate una chitarra per Luca perché mille chitarre in piazza senza chitarra. Mille chitarre in piazza e un campanello. Quello che probabilmente avete visto è che quando ehm, è intervenuto inter insomma, la mia collega Laura Basile di Radio Number One c'era proprio una spazialità del suono seguendo il suo movimento intorno alla fotocamera, fotocamera tra l'altro che ha anche un'altra novità importante cioè ha un nuovo interfaccia, io devo dire che non amo molto il fatto che i settaggi della fotocamera siano da un'altra parte, no? voi sapete dovete uscire praticamente dal eh, menu principale, andare al eh, menu eh, del telefono delle impostazioni e solo qui trovate il menu della eh, fotocamera no, questo non mi piace molto però eh, quantomeno è migliorata anche l'interfaccia vedete con uno swipe verso l'alto potete eh, selezionare alcune delle eh, funzioni della fotocamera e tra l'altro per la prima volta finalmente si può scattare in 16 noni in maniera nativa anche su eh, iphone eh, ecco sulla fotocamera che magari non ad alcuni potrebbe non piacere tantissimo per alcuni dettagli, io ad esempio vedo che eh, lo scontornamento, se si può dire, eh, dei soggetti in alcuni casi non è proprio perfetto, eh, ci sono altri telefoni che riescono a farlo in modo eh, più preciso, però eh, in linea diciamo generale questa fotocamera è un salto in avanti veramente eh, eccellente bella anche la fotocamera come detto frontale tra l'altro sono state aggiunte anche delle modalità eh, per i ritratti eh, che sono migliori rispetto a quelle del passato l'algoritmo che proprio fa la modalità ritratto di iphone è migliorato sensibilmente quindi diciamo sulla parte eh, fotocamera tanto per le foto quanto per i video adesso abbiamo veramente un prodotto eccezionale Cito l'ultimo dettaglio, quello del processore A13 Bionic che eh, so, abbia visto tutti i dettagli tecnici, io non sto entrando tanto nelle definizioni tecniche di iPhone perché sono passate diverse settimane eh, dalla sua uscita quindi non voglio tediarvi, no? potete trovare qualunque informazione su Google o su milioni di videoclip che sono in eh, circolazione. Però questo processore è veramente incredibilmente più potente, non esageratamente, questo è da dire, ma forse perché già a 12 Bionic era molto potente. Per farvi un'idea, eh, un video che con il processore precedente avevo editato in circa 20 minuti, eh, l'ho editato in 17 eh, su eh, questo prodotto, no? quindi un miglioramento intorno al 15-20% più o meno eh, delle eh, prestazioni. Ovviamente è un salto in avanti, ma non è una cosa abissale. Quando si gioca, questo è un processore che dà soddisfazione, soprattutto perché il telefono non si riscalda particolarmente. L'unico momento in cui vedo che si scalda un po' è quando si usano i caricatori wireless magari insomma, di provenienza un po' incerta. Ecco, in quel caso non solo si scalda un po' il telefono, ma tra l'altro iPhone adesso limita la velocità di ricarica a soli 5 Watt. Um, però, insomma, in linea di principio vi dicevo il processore veramente velocissimo, molto più veloce anche il Face ID rispetto al eh, passato e il funzionamento del telefono. Insomma, a questa garanzia di unione tra processore potente e software efficace eh, che, che danno ottimi risultati. A proposito di software mh, iOS 13 ha ancora un po' di bug ehm, abbiamo visto molti aggiornamenti nelle ultime settimane perché si sta un po' inseguendo una perfezione che ancora eh, non è arrivata ci sono novità carine come il copy and call usando le eh, tre dita ci sono eh, delle novità all'interno proprio di iOS 13 la modalità eh, dark ad esempio eh, che, che tutto sommato secondo me eh, fanno risultare questo telefono eh, veramente molto, eh, molto carino. Come detto, non c'è più il 3D Touch, ma è sostituito da una funzione che praticamente eh, va allo stesso modo. Eh, abbiamo detto il cursore, ad esempio, che si può eh, gestire in modo più semplice. C'è una tastiera che finalmente ha la modalità swipe. Molte altre l'avevano già da tempo, adesso finalmente viene introdotta in modo eh, nativo anche eh, da iPhone. Insomma, io trovo che. Eh, questo iPhone 11 Pro abbia una qualità eh, indubbia. Certo, ci sono delle cose che sono assolutamente migliorabili. Io trovo, ad esempio, che la linea Pro eh, debba avere la porta Type-C e non una Lightning eh, proprietaria. Eh, questo è sicuramente un aspetto che. Eh, oltremodo migliorabile 64 GB di taglio di memoria pur essendo sufficienti per molte persone sono probabilmente non all'altezza del posizionamento premium eh, di iphone però non vi nascondo che io lo scrivevo prima di provarlo eh, l'ho verificato nel tempo anche eh, durante queste due settimane eh, di prova molto ma molto intensa, continuo a pensare che iPhone sia in assoluto, il telefono da battere e voi cosa ne pensate?